Ciao a tutti, oggi farò quello che faccio sempre, giocare a Minecraft Pro, il cappellino di Natale per essere in, in tema quasi natalizio perché è il primo dicembre, non so quando caricherò questo video, ma facciamo finta che sia già Natale Dunque, non sto usando una texture pack, non so il motivo, non, non fatemi già domande Comunque c'è scritto qua in basso, ogni volta che faccio un video c'è scritto qua sotto La texture pack, allora io ho le mani congelate Ma tipo stra tanto, cioè Ah! Comunque, ultimamente sto giocando tantissimo a sto gioco qua. Non so se ce l'avete anche voi, ma secondo me sì, se vi piacciono i Pokémon. È l'unico gioco che ho per la Switch, però è davvero bello. Poi magari più avanti prendo anche Pokémon Spada. Tipo su subito costa la metà perché è usato, però pazienza. Dunque, dunque, voi cosa mi raccontate di bello? Ma anche di brutto. Comunque vi ricordo che dovete seguirmi su Instagram perché faccio di quelle robe bellissime. in realtà non pubblico storie già da un po', quindi ora farò una storia Ciao, sto registrando un video in queste condizioni Ok, andate a vedere la storia che ho appena pubblicato, sicuramente sarete molto più felici Ve lo giuro, ma perché ho i mercanti ridotti così? Allora, allora andiamo lì, proviamo dai Butterfly click, ponte, bridge, pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam, pam riesco a tornare su, sì Tre diamanti, me ne serve un altro così poi ho anche sharpness Quella slogato, no, ok, sì, si sta nascondendo lì Ha la skin di... Ah, non mi viene in mente il nome Di, dai, come si chiama? Ah, di, di, di Dai, quella serie lì, come si chiama? Squid Game, ecco Scusate ma sto registrando questo video alle 10 del mattino e... E niente, sono un po' così Ho dimenticato di bardare il letto Speriamo che questo... No, no, cosa fai? No, no, no, no. Come faccio a passare? Ok, parkour. Mamma mia! Speriamo che questo non attacchi perché sarebbe proprio un bel casino se attaccasse. E invece si attacca. Allora, handstone, così poi non può rompere niente. Fermo lì. Ah, pensavi. La TNT nelle bedwars. Ma si può? Mamma mia. Guarda queste Cos'è le TNT. Mamma mia. Ti manca un blocco. Dove è finito? È Esploso. Dai, Pixel, dai, dai, dai, un, uno solo. Ok, grande. Ma dai, Pixel non piace il ferro perché lo fa uscire stralendino. Non usare le TNT perché ho dovuto aspettare. E eh, vabbè, vai, sì, fai quel che devi fare. Speriamo solo che non usi le TNT. Ma, ma sul serio, Aspetta, faccio. No. Fermo, fermo. Mamma mia, ma. Mamma mia, con la skin di Squid Game. Mamma mia, ma guarda che roba. Ma io veramente. Ma io veramente. Ma Guarda, ma non si può fare sta roba Mamma mia, mamma mia Adesso lo killiamo sette volte per vendetta Guarda, c'è un'altra TNT Sto qua un fan delle TNT, mamma mia Pove arabo Ah, vai di sotto così impari a usare le TNT Ora lo spacchiamo di botte Ma proprio pesante Ma è già spawnato? Dove sono i 5 secondi di respawn? Scusami li hanno tolti Beh, Vieni qua, ti do qualche altro pugno Si è bloccato lì? Ok, è tornato qua E eh, Io sono molto forte a Minecraft Mi dispiace, nessuno può battermi Sono, sono invincibile Un po' come la squadra Ginyu in Dragon Ball Sei ancora vivo? Come osi! Ok, armatura Faccio anche questo giusto per buttare risorse Mangio una mela così tanto per Ah, c'è anche il verde <ride> Vieni qua Vieni qua, vieni qua, no no, che team Adesso le prendi Vai verde, finiscilo. Bravo. Dai, spaccagli il letto. Dai, te lo lascio a te. Che sta facendo? Beh, io faccio la spada, la spada di ferro. Oh, è morto. No, no, tu muori, non hai capito niente. Ok, addio per sempre. Ora ti spacco anche il letto. E mi ritiro perché ho perso qualche cuoricino. Non tanti, ma qualcuno. Mi fa venire troppo odio, devo ucciderti, devo ucciderti per forza. Mamma mia, così impari mm. Minecraft incita all'odio, non giocatelo Una bella mela che vanno sempre bene Pochi zuccheri e poche calorie Siamo qua, voilà No, e eh, cosa fa? <gasps> ah, la pilla, la fireball, ma no Uno usa le TNT, uno usa la fireball, ma cos'è? Ma perché escono così lentamente le risorse su questo server, mannaggia? Guarda che i giocatori competitivi Delle Bad Wars usano soltanto la spada eh? Pum pum pum pum Eh sono invincibile Sono invincibile Due diamanti mi sa che se li hai rubati quello lì Vediamo se nella mia base è sponato qualche materiale Eeeh Certe parole Certe lettere però dai su Insomma mi sembra Allora siccome siamo scarsi Facciamo l'arco E anche la fireball anche se non la so usare Faccio finta di saperla usare così faccio paura alle persone L'arco fondamentale Così si arrabbiano e mi insultano Bellissimo quando fanno così Il verde è ancora vivo Sì Desta volta però non si è nascosto da nessuna parte Mi prendo il mio bel diamante E vado a farmi prot 2 Poi se rimane tempo attacchiamo Non bisogna mai avere fretta Nelle bad wars Se no si perde Allora protection 2 Poi non so potenziamo qua Facciamo altre frecce L'ho visto guarda che ti ho visto eh. Volevo fare la stessa roba che ha fatto prima Eccolo lì, guardalo, guardalo ma, ma ti sembra, ma ti sembra? Cioè, ma... Boh, io veramente, guarda Sono senza parole Cioè, non so come descriverti Ma che sta facendo? Ma perché nessuno gli rompe il letto, tra l'altro? che forte che sei Però guarda quanto sono forte io Ma il knockback? Vabbè, io rimango qua Aspettiamo che rosa gli rompa il letto Perché viene qua? No, non ditemi che cross team Non vi prego, no No, cross team Ma sul serio? Ma dai, ma non potete, guardate che, che vi banno, eh sono, sono un moderatore di iPixel Dai, dai, dai, oh mamma mia, uff uh, Abbiamo rischiato, eh Allora, se questi giocano così, noi dobbiamo giocare in qualche altro modo Ah, Marscarpio Allora, lì c'è il verde, di qua c'è il rosa, andiamo da rosa No, sta venendo lui da me Guarda anche il verde No, no, no, no, vai giù Buono perché non prendono knockback su questo server? Vi prego, spiegatemelo. Ok, prendetela tu in faccia, la fireball. Ok, è morto. Ora pensiamo a questo. Ok, dai, dai, sei morto. Dai, dai, dai, dai, dai, dai. muori, muori, muori, veloce, dai, dai, dai, c'è tempo da perdere. Ma che prozza ha questo? Questa è una prozza bella alta Ah, sto qua che fa il fighetto con le sue 232 stelle, ma è scarsissimo che fa team nelle solo Come ha bardato il letto? Con il legno, quindi potenziamo anche un pochino l'ascia Va bene, ahia ah, Ho preso danno da solo, ok, campione Ok, allora, il verde vediamo dov'è Finché stanno lontani va bene, il rosa non si è accorto che io sono andato dall'altra parte, ma va bene così Quindi mi sa che il rosa sarà il primo a perdere la vita Ok, forse si è accorto della mia presenza. Io, io ho tirato una freccia in bocca. Ah no, questo qua è il verde, non è il rosa. Ok. Fatica da scavo, ma noi facciamo... No, bene, non, non, non lanciamo la fireball. Sarebbe uno spreco di energia. Ok, buono così. Ma le frecce perché non vanno? Sono rotte le frecce. Ok, ucciso, ok, va bene. Ecco cosa succede a fare team nelle Bedwars. Tara è il più forte di tutti Mamma mia Potenza incredibile Tara Pipi Ma comunque Il verde gli ha regalato un po' di oro Cioè perché ne aveva un bordello Gli palesemente Droppato lui Che vandalo Che vandalo Che vandalo Però quello c'ha ancora il letto Quindi dobbiamo ucciderlo Speriamo non camperi Tipo come prima che si mette Dietro i blocchi e... e lancia le bombette Dove potrebbe essere secondo voi? Vabbè io passo di qua per sicurezza Dai sembrerebbe tutto tranquillo Dai non possiamo farci battere da due giocatori che fanno team nelle Bedwars Noi siamo superiori Eccolo l'ho visto Sei fatto l'armatura in diamante Che grosso che sei Però non si è accorto della mia presenza Quindi andrò a disfare il letto Fast bridge, lo faccio piano perché ho paura di perdere l'equilibrio Mi prendo anche i tuoi diamanti perché sei un veramente, guarda Ma dite che ha l'ossidiana, no, non ce la può avere l'ossidiana Infatti non sai neanche bardare il letto Bruh, ah, impari, così impari Mamma mia, cioè Pensavi sul serio di battere il grande potente Tara? Cosa vuoi fare contro il grande Tara? Cioè, io boh, non capisco questo, cioè, oh, veramente Allora, ho quattro smeraldi, come me li giostro? Lancia le fireball, bravo, che bullo Fio. pensavo di spararmi da solo, mi sono preoccupato per un attimo 8 smeraldi, posso farmi l'armatura in diamante Potrei fare l'invisibilità, però mi vergogno ad utilizzarla Quindi faccio velocità e salto e basta Eccolo lì, guardalo lì che fa il bullo Ok, si è fatto l'arco, va bene Tecnicamente non può colpirci, però siamo comunque sui pixel Quindi facciamo i blocchi un po' più alti Ai pixel è un server molto magico Ma scusa, ma la smetti? colpito, se avessi punch sarebbe top, che scarso che sei ho vinto, gg, gg, gg, gg, gg guarda come si arrabbia, mamma mia mamma mia, guarda, tutto arrabbiato lì che si agita, ho perso la mia badwars, va bene signori, non so quanto sia durato questo video, ma sono abbastanza soddisfatto, fatti bravi, seguitemi su tutti i miei social, che ovviamente trovate in descrizione, e basta, ciao devo ricordarmi di respirare